Sì, come eh, deliberato e istituito già nella delibera 29 del 2018 eh, che diceva l'articolo 49 eh, è stato istituito l'osservatorio del commercio su Repubblica. Eh, questa delibera va a disciplinarne il funzionamento e a spiegare nel dettaglio eh, sia la partecipazione come vengono definiti i membri eh, e eh, quali sono i compiti dell'osservatorio. Eh, in particolare l'osservatorio sarà, una, come ho già detto eh, in una dichiarazione, un, luogo, un, un organo non istituzionale. Sarà presieduto da un membro non istituzionale, anche se comunque ne faranno parte eh, la Commissione Capitolina Commercio, l'assessorato allo sviluppo economico, turismo e lavoro e il dipartimento eh, saranno presenti anche l'associazione dei cittadini e eventuali comitati di quartiere eh, nominati dai municipi e le associazioni di categoria praticamente l'osservatorio sarà un luogo di incontro, un luogo di partecipazione per sviluppare temi un organo consultivo che eh, vorrà sviluppare temi eh, utili a questa amministrazione eh, sia la commissione capitolina nona commercio che l'assessorato potranno eh, chiedere di eh, sviluppare argomenti eh, all'osservatorio che potrà poi eh, sviluppare e consegnare delle proposte eh, per un eventuale esame da parte sia dell'assessorato che della commissione per poi successive determinazioni o delibere eh, riteniamo sia un passo avanti importante per la partecipazione che questa amministrazione vuole portare e sia da parte di tutti i portatori di interesse non solo quelli che economicamente nel settore hanno uno sviluppo di lavoro ma anche degli stessi cittadini che eh, nel settore vedono servizi utili eh, che por, che possono, di cui possono fruire. Per questo motivo riteniamo sia eh, un altro passo avanti nella regolazione del commercio che da troppo tempo era stato abbandonato. Stiamo andando avanti sia eh, con il regolamento del commercio su Repubblica, eh, ma anche con la revisione delle altre regolamentazioni. Eh, I mercati, così come anche il commercio in generale, hanno bisogno di nuova spinta e riteniamo che questa amministrazione stia facendo bene per il rilancio nel rispetto delle regole. Grazie.